Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery? Non c'è le dita. Vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. No, ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Ora ci sono diversi modi per disfarsi di merce che scotta. Sì, eh, certo, posso parlare ai clienti di persona guardandoli negli occhi. Yes. <laughs> Allora? Ah, niente di che. Forza. In marcia. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il Vulcano erutti ora? Eh? Zero. È inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un Vulcan. Oltre a dove noleggiare la più economica. Charlie, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Direi pericoloso. Andiamo a salire su quel ponte Solo un secondo Guarda, guarda. ¿no? dietro la cascata ma dai che hai trovato niente scusate oh. Care Piccola, Forza, andiamo, andiamo, andiamo! Andata! Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti? più in alto andiamo troppo piano e non ci gli faccio trazione ok ci sto prendendo la mano Avanti così. Aha! Ok, tenetevi forte. Oh, la mia povera schiena. In giro. Oh, che clima io. fantastico. Beh, giusto un po' umido. <ride> Mai come Panama. Beh, tutto un <ride> po' strano. troppo stretto per un'auto. Si dovrà pur passare in qualche modo. di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Lo faremo anche noi. Ehi, hey, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, hey Victor, di che parlavi con il tizio dell'autonomico? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con un Hai tirato fuori i soldi per il perricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. È importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno... Piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Ederi, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a quella E chi lo sa? Che forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso? Già. Magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ma chiaramente perché volete rinascondervi. Vogliamo la torre. Vengo anch'io. È messa bene se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Convert. Capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Every. Quindi Every avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedete. Non ha senso. No, infatti... Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. legato qualcosa all'albero. Da un verricello. Ma dai, Non lo sapevo. Che vuoi farci? Non lo so. Ora dovrebbe funzionare. Se la stai spassando, eh? Più orripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova! Parte! Piano! Piano! Aha! Visto, Sully? Berricello! Valeva la pena! È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Eh, per ora no. Ma ha vinto una battaglia. Festeggerò la fine della guerra. gli occhi, signore. Wow. spettacolare. Non a immaginare. Siate pirati di successo, giunti fino a nuovi per sfuggire all'oppressione del governo. <ride> oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Devono vivere come uomini liberi. Ma se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, ah, questa mi sembra un'ottima scelta. Quanto diavolo è lontano, questo vulcano? Che pazienza, Victor. Pensa a come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'India, Hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudan. Eh, e ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Voglio dire che per noi è stato facile. Torno subito. Um, sì, ho capito. Non ti interessa. Sì, sto solo dando un'occhiata. Sam, dicevi? Sì, stavo dicendo... Beh, comunque... Devo dire che... Beh, a me sembra comunque troppo lontano. Ah, dà un'occhiata Oh, merda! Ferma, ferma! Mi vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Dinadin? Già. Figlio di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva? Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Beh, merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Controllate ogni angolo e ogni pessura! Dov'è quel costruzzo? Ehi, hey, sono qui! Sembrano finiti. Maledizione. No, Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Sembra che Nadine non abbia rinunciato a scavare con gli esplosivi. Ah, Rafe non le prenderà bene. Ma Nadine non interessa cosa pensa Rafe. Guarda, un altro sigillo. Ah, Adam Bodridge. A Kings Bay comandava lui. Mercante, schiavista, una canaglia a tutto tondo. Sei preparato biblioteca del carcere. I pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Sali. Comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna, piano ragazzo. Sali, quanto sei in confidenza con Nadine. Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no, e se le diamo una fetta maggiore di direi... No, lei non la vuole. Guardate, shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Savo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se lo avessero trovato avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Ah! Ehi, hey, Sam. Posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Uh, beh... Leggevo che altro. C'era una guardia. Facchina, per bene. Mi buttava dei libri, di più. Quali? Uh, di storia. Qualunque cosa ripresa. Ehi, hey, quello è un pozzo. Sarà un buco nell'acqua. <ride> Capito? Sapete, è un pozzo. Sally, ti ruba le battute. L'ho notato, ma apprezzo il tuo umorismo. Cosa abbiamo qui? Accidenti, questi pirati non scherzavano? trovato niente laggiù? Forse. Fammi un favore, guideresti? Subito. Ehi, hey, sali, vai in retromarcia. qui. Quindi? Niente di che, te lo mostrerò in albergo. Sam, dicevi? Sì, stavo dicendo... Beh, comunque... Uh, di storia, qualunque cosa riguardasse Every e gli altri diretti. Sai, in caso di Sush, giusto? L'università parte facevo confessioni, fumavo, cercavo di tenermi fuori dalle insie tra bande rivali e riflettevo parecchio, nient'altro. Ah, avete visto il fumo? La shoreline, piano. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermo posta. Mai ricevuto? Guardate yeah. qui, chissà se è artificiale o non artificiale. Entrambe le cose, direi. Prendiamo da dove eravamo. Mm. Ah, giusto. Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno testato davvero per bene. E non ho mai più visto la parte. Ma Mi sono rifatto quanto in diretta. Uh. Altri idioti della show. Non voglio che <coughs> la Dina mi per coloro. Beh, laggiù c'è sicuramente qualcosa. Nessuno lo saprebbe. Si ricorgerebbero una Dina e gli altri. Sarebbe... Sì. su sono... Nah, sono stanco, finisce. D'accordo. Penso siano finiti. C'ha delle cinture! Se eri amico di un secondino, perché non avrai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al ah, fermo posta. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi ha hanno testato davvero per bene. E non ho mai più visto la quella. Cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore mi sono cellato con il casale. Ma non è andata come sta. Sai, ora che ci penso, ho fatto qualche affare con Alcadà decine di anni fa, prima ancora di conoscere voi tutti. Ah, sì. E sì, Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate da. Tra... Guardate, ragazzi, che cos'è? Tu puoi vedere quasi tutta Kings Bay. Già, guarda, là c'è la città. E la valle <ride> del fiume. Allora, come stai? Eh, sono ancora vivo. Grazie per essere venuto con noi. E anche per aver contrattato con il tizio dell'autonoleggio. Figurati, dannazione. Non posso negare di essermi divertito come un pazzo. Anche io. Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Beh, guarda che roba. Che panorama. Ho ancora paura di svegliarmi e di ritrovarmi in una cella di isolamento. Mi sembra di vivere un sogno. Sam. No, no, no niente sensi di colpa. Dicevo solo prendiamo il tesoro. Certo. Uh. Pare siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Che ne dici del ponte levatoio. È un po' fuori luogo, ma se costruisce un ponte levatoio significa che protegge qualcosa. Forse. Ehi, hey nata. devi vedere una cosa. Le scale sono rotte, la manovella è inaccessibile. Prova a cercare qualcosa su cui salire. Sigillo. Allora, lo riconosci? Sì, sì. Anne Bonny. Mm? Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Sì, come no. Every deve aver invitato anche lei. Ehi, hey, ragazzo! Vedo una grossa cassa proprio in cima alla torre, potrebbe fare al caso nostro. Sì, appena oltre il ponte c'è una torre enorme. Più grande delle altre. Bingo. Sam, consegna il petale. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ragazzo, stai bene? Tutto ok. Tutto bene? Sì. Ce la fai? Incomodatevi, eh! Ci penso io! Sì, beh, la mano è una sola. Sai com'è? Ah, stai andando bene, ragazzi. Che arrivino altri mercenari D'accordo Ora Abbassiamo questo ponte Ok, riproviamo Torre sul Vulcano. La nostra avventura sta per finire. <coughs> <suss> <suss> Piano! Non per essere figlio, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, dobbiamo mettere in marchieta. Voleva la pena tentare. Ah, mi è del fango in bocca! Darò un'occhiata. Dimmi un quanto devi ad Alcestrano? Ah, uh, la metà. La metà di costo? Beh, ti ho parlato solo del colpo alla E Che vale 400 milioni. Esatto, ma se la teoria di ti dovuto parlarvi di 200.000 dollari Mai direi ai propri soci il reale valore dell'obiettivo dire il vero, non pensavo di diventare il suo socio Siamo pronti? Si va! Piano! oh! oh. Niente panico! Niente panico! Ma per svenire! Ehi! Dai! Che botta! Che sì, botta! Reggi ti oh. ragazzo! Ti tengo! Eh! forza! forza. Sono stato meglio! Tiraci fuori, ragazzi! Reggetevi! La ah, domani ah, piazza, il signore. Tu sei benedetta. Piamo! Saltiamo. Sì, sì, sì, a... eh, divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizza cervelli. <ride> Perché hai uno strizza cervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia tutto sotto controllo Andiamo al modo di entrare. Andiamo a prenderci il tesoro. Non si passa. Sam, dammi una mano. Sì. Vediamo cosa abbiamo qui. Attento con quella roba, ragazzi. sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Diamoci dentro. Dal diavolo. È murata. だよね Lui la posta in gioco è alta Magnifico, ma non vedo tesori. Ehi hey, ragazzi, arriviamo. Vieni a vedere. Ah, San Disma. Chi si rivede? Allora, cosa abbiamo? Altre sigilli. Qui c'è il buon Avery. Thomas Tew. E questo questa è... Questo è di Adam Boldridge. Qui c'è Joseph Farrell. E questo è Richard Watt. Ah. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. <ride> Bene, quindi... Dimmi, qual è il trucco stavolta? Dobbiamo premere un pulsante, tirare... Forse... Forse un braccio, o... Proviamo. Forza! Ragazzi, ah. quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è Kings Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Eh, Nate? Un genio. Sì, sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... Devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Eh, sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, hey, Victor. Eh? Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? A quanto pare non siamo i primi. Attenti, esplode! Beh, lo spero. Tu stai bene? Sì, sì, bene. Sam? Sì, sono qui. No. Ehi, che fai? Cerco per fermare il sospetto. Merda. Guardate qui. Hanno capito tutto delle torri Luoghi, sigilli, strutture E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno E sono in vantaggio Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta Che culo, NATA neanche noi Invece sì <ride> Guardate, è un po' consumato Lì corrisponde Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa D ogni modo, meglio due che dodici Bene, io vado in questa torre Tu e Sally, andate all'altra No, volta. no, no, no, no. ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte Esatto, quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci no, Sam, aspetta un attimo, ok? Ha ragione, sono alle estremità opposte di Kings Bay Imbatti in quei buffoni della Shoreline, ci chiami, intesi? Ci si vede. Dai Nate, muoviamoci. Sì.